Come erano dislocati a Cori? Voi quanti ve ne ricordate dei forni? I forni? Sì. Era tutto uno. E eh, ce ne stavano tanti, A Cori? Accoli. Eh? Sì. Avieni in fine ce ne stava? Avvieni in fino a cinesteva. Qua ci stava la folga. Eh. Conosciamo solo la Sciarocca. Eh, è il baccaggio e chi lo te La mamma A San Michele ci ne sta? La via ci siamo ce ne c'è. A San Michele dove Eh? A San Michele dove era? Di fronte alla chiesa. Di fronte alla chiesa. E che c'è? E che c'è nato Elio, e' che c'è. Chi e, e, voi chi vi ricordate che. Mi ah, avevo... sa che uno stava pure a via lavorente ah. di stava. Uno stava, stava a San Michele. Mm. Uno stava a casa da, da San Mario Domini. Io resci. Eh. Io, eh. Io riesci. Uno stava a casa via Cine, che de è la ah, piazzetta sì. montagna. Poi piazzetta montagna. A casa buco. di Maroma. A Ecchi sotto, un casa di sotto la casa della madre Sotto la casa ah, della eh, madre Anche qui ce, Ma ce ne stava sì. Naro stava alla Via di Cinema Un'altra via Deo Cinema Non sapevi eh, niente Che io sotto da Luciano Che io sotto pure a Luciano A Piglione che sta quello sopra Sotto è Comune Allora che stava Chiara Che io dei anni con Gimaglio Comune chi io dichiara de di sì, sì. sotto casa Luciani? E c'era Santa Maria? Santa Maria. Eh, beh, era lavorare a eh. ma... beh, beh, è, è, è vero, Maroma. anche quello eh. c'era. Eh. Sì. Quindi eh, di Santa devo... Maria lo gestiva Chiara? Eh? Sì. E ognuno Che la... sapevo... ne ha le E Tutti lo vanno in casa. Ognuno se, se ne va... C'era Sieta Montagna e gestiva Maroma mi stava sotto Fornara che poi la viaggiamo e la sono della valle e poi passiamo piano piano al monte. L'ultima precisazione che proviamo con la, con la memoria di Pippo. Quello di San Michele, chi lo gestiva? Che cosa? Eh. Eh. Era quello del suffragio per caso della... Chi è San Michele? E' da una il cosa? Immagino. E poi quando sono. E che me io. C è c è io, io. Michele Moffa. Non mi ricordo più. È la razza dei Maggi. Ok. E io non mi ricordo più di Mamma. Ma a Via degli Orti ce ne un altro. Via degli Orti. Eh, lì. A Via degli Orti ci stava pure Nero Purno sotto gli so, sì. sì. Sotto, sì, sotto sì, gli arco. Una... Via degli Orti andava a vedere Cristoforo. No. A ah, okay. Andò a piedi a bocca storta, Sergio, l'uovo sotto al caos. È troppo vicino a te, non